Ora andiamo a vedere un'analisi molto specifica per il reparto retail sui dati di sell-in e sell-out. Qui possiamo vedere le catene, le quantità sviluppate nel 2010 e nel 2011 di sell-out e queste le differenze tra i dati 2011 verso 2010. Per esempio vediamo che la catena più importante risulta la prima, la 09 e un incremento del, di 13 punti percentuali rispetto al 2010. Allora sotto possiamo, abbiamo un'analisi più dettagliata per quarter. Vediamo che ho messo dei grafici. Sotto ancora possiamo fare un'analisi più dettagliata in questo caso ho già selezionato catena retail 9 per punto socio punto vendita in questo caso questa catena ha dei punti vendita e vediamo che sul primo punto vendita il sell out rappresenta il 15 facciamo un altro esempio se prendiamo la catena 2 vediamo che in questo caso è una catena senza il dettaglio dei soci Prendiamo il 4, la 4 invece ha dei soci dove vediamo che i primi 4 vanno a cubare ben l'84%, parlando in termini di quantità e sell out. E anche qui possiamo fare tutti i nostri filtri, possiamo vederli per prodotto, settore, categoria, macro categoria, tipologia e così via.